Buongiorno a tutti, eh, io abito a Roma, come molti sanno, purtroppo abito a Roma in questo momento, tra le tante elementi che mi legano qui a conversare conversa, anche a questo progetto è che io abito in una zona in cui 2000 anni fa c'erano i Granari di Grempa, è un caso. Io ho una spesa esatto, sul un supermercato che si chiama i Granari. Quindi poi quando mi trasferirò qui, tutto sommato, qualche cosa me la fatto pure appresso da Roma. Primo, quando vengo qui io sento già di appartenere alla comunità. La comunità è da costruire, ma in realtà una piccola comunità c'è. Ed è una comunità qui, diciamo, di specialisti, specialisti, di specialisti di un dominio, letterario, culturale, alchimista del e quant'altro che ha qualche bella idea di far diventare questo, qualcosa che va oltre la piccola attività. E quindi pensavo pensato di approfittare di questi minuti eh, di riflessione interna a questo gruppo, prima di, come diceva l'assessore della uscire dal qua, e poi dico anche di archivi, fuori degli archivi, eh, per fare qualche riflessione eh, che secondo me sta sotto e sottesa diciamo alle attività che vogliamo fare e cosa vogliamo fare, però bisogna anche un po' prima mettere i valenti del ragionamento. Quindi per rimanere anche ci sì. prendo qualche minuto in più. Non parto dai benedettini da come una fatto, ma un po' più da vicino e in particolare diciamo, è una da Napoleone di una Parte. Che piace o non piace la nostra modernità comincia con Napoleone di una Parte, la sua francese e il modo in cui si e per quel progetto Statale amministrativa borghese e anche sociale, nel suo progetto ci fu una vicenda archivistica titanica. Una vicenda archivistica titanica, forse poco nota, e cioè l'idea dopo il 1809, il massimo sviluppo diciamo, della potenza anche militare napoleonica, di confiscare gli archivi delle gli stati che venivano conquistati e di concentrare a Parigi. Eh, Un'idea che si realizzò, che si realizzò in gran parte. Eh, perché? E poi questo perché c'entra con noi, no, secondo me c'entra, nel senso che eh, dentro quel progetto, diciamo così, modernizzatore, declinato una sua versione autoritaria imperialistica, di dominio esplicito, di civilizzazione come dicevano i francesi, c'era l'idea che la eh, sottrazione delle memorie ai territori in cui erano state for formate e create ehm, aveva due obiettivi, uno oggettivamente quello di impoverire il tessuto culturale locale, di sottrarre anche la possibilità di accedere ai precedenti, e l'altro quello di statuire una capitale del mondo e un archivio del mondo che avesse un dominio culturale esplicito, nella logica che chi possiede gli archivi governa il potere. Il rapporto tra archivi e potere è un rapporto antico quanto l'uomo, da quando, nelle diciamo, società umane si è creata una casta di dominio, societatale, poi politica, no? e che quindi, diciamo, questo è un rapporto che si declina ogni volta che ci sono conquiste l'archivio della città di Messina si manca, a in Spagna perché gli spagnoli depredarono la città di Messina con quello di aver resistito un po' troppo sì, ovvio, sì, no? quindi oggi in Sicilia c'è tutto un progetto di restituzione e vabbè, i guarda tempi sono successivamente cambiati quindi archivi il potere gli archivi hanno quindi una dimensione simbolica è enorme traducendo diciamo così, il progetto napoleonico noi diremmo che chi possiede l'informazione governa la narrazione. Non l'avrebbe mai detto così, non così da buona parte, però di fatto, eh, tradotto dalle parti nostre, è una cosa del genere. Anche perché dentro quel progetto tutto c'era tramite la libertà di ricerca. Noi oggi, se pensiamo agli archivi, li pensiamo nella logica della diffusione del sapere e della possibilità di indagare documentazione, particolare, cosa, eh, in uno spirito di libertà della ricerca, che è una delle libertà, l'espressione, anche la libertà di ricerca non è una cosa scontata nemmeno nelle nostre società democratiche, come la libertà di espressione oggi vive un periodo diciamo così, un attimino critico, anche la libertà di ricerca rischia di esserlo perché perché i, i regimi autoritari o anche i regimi democratici che si declinano in una questione autoritaria tendono ad avere un controllo sulle fonti e sulla disponibilità libera delle fonti? Questo lo può fare usando dei tecnici conniventi o addirittura imponendo, così, no? lì dove c'è bisogno di imporre. Che facciamo noi? Noi facciamo esattamente il contrario di quello che ha fatto Napoleone, no? Cioè, noi questi archivi. Li concentriamo non per sottrarli all'uso, ma per metterli a disposizione. C'è una bella differenza, e questa è una funzione civile, è un'attività culturale che ha molti diciamo, aspetti. Parlo comunque dentro una realtà che si chiama community library, e quindi mi pongo il problema di che cosa significa promozione della lettura in archivio, diciamo, nel mio, nel mio specifico. Eh, Archivi e biblioteche vengono. Messi insieme, spesso come mi diciamo se cioè archivi e biblioteche, biblioteche e archivi, no? eh, sono ovviamente entrambi granai, un bel po' diversi, e fondamentalmente diversi proprio come modo di formazione. Eh, le, libre, le, le, le biblioteche sono diciamo, degli accumuli di opere dell'ingegno individuale, fondamentalmente, mentre invece gli archivi, più che altro, sono opere di un impegno collettivo, cioè di quelli che questi archivi li hanno prodotti. Se no? eh, a parte i giochi di parole, insomma, la differenza è anche abbastanza sostanziale, questo è vero, addirittura negli archivi di persona, perché, che magari non sono in collettiva, ma sono comunque diciamo, testimonianze di crocevie di storie collettive spesso. Eh, questa differenza radicale nella modalità in cui si sono prodotti, si producono gli archivi, porta anche a una diversa strumentazione la strumentazione diversa, è necessaria per l'accesso agli archivi e qui veniamo un po' alle cose diverse quando parlo di strumentazione parlo di due tipi di strumentazione la strumentazione culturale e la strumentazione tecnica la strumentazione culturale è il background con cui tu arrivi a impattare con i documenti d'archivio la strumentazione tecnica è quella che gli specialisti ti mettono a disposizione per mediare il rapporto fra te e la documentazione e quindi leggere è quello che diceva Marco, cioè capire, no? intelligere, e cioè leggere dentro, tra, e la nostra intelligenza viene da questo, ma addirittura sono molto belli diciamo, i derivati della verbola dello verbo, leggere. Per esempio eh, dirigere, viene sempre da leggere, e significa scegliere e cioè capire tra le cose quale, no? nella, nella lingua latina del Vangelo per esempio il verbo amare viene espresso allora di leggere, non amare, di lexit. Questo significa che leggere gli archivi è molto complicato, non è un'attività banale, non è un'attività semplice, non viene da sola, non basta saper leggere nel senso diciamo, dell'alfabetizzazione per poter capire. E quindi probabilmente diciamo, negli archivi la, di, no, la necessità di una mediazione specialistica per l'accesso eh, diciamo, pieno alla documentazione è ancora più necessaria, anche perché, qui vale anche per i libri, se non si trasmette una dimensione di piacere, nell'accesso alle carte c'è poco da fare se, se resta freddo il rapporto con le carte se non si ricostruiscono i contesti anche emozionali che stanno dietro le carte si capisce poco eh, Il piacere dell'archivio era il titolo di un bel libretto di Arlette Farge no? del, del 91 che se qualcuno non conosce, invito a conoscere invito a leggere la lettura, eh, in cui si ragionava anche su un elemento che deve far parte diciamo così, della, degli obiettivi di civicness della community library, e cioè quello di eh, districarsi nell'eccesso di informazione, che è uno dei malanni attuali, l'eccesso di informazione. L'eccesso di informazione gli archivi lo conoscono per default, cioè un archivio è per default un accumulo eccessivo di informazioni. E l'eccesso di informazioni è esattamente quello che ha creato lo specialismo dell'accesso, cioè che i ricercatori, gli studiosi per mestiere sanno districarsi nell'eccesso di informazioni. Quando l'eccesso di informazioni passa da un luogo diciamo, deputato, va bene, al luogo indistinto della piazza sociale, noi entriamo nel cortocircuito. E quindi probabilmente l'educazione alla, alla comprensione di granari specialistici come quelli degli archivi è anche uno strumento per comunicare la capacità di districarsi nell'eccesso di informazione sociale. Non so se lo dico confusamente, però spero, spero si capisca. E, e quindi diciamo uno degli obiettivi nostri è quello di aiutare a emanciparci da questo blob indistinto delle persone. Per esempio, una delle attività didattiche che si potrebbero fare nei nostri archivi, che si stanno anche un po' nell'elenco del abbiamo prodotto, è quello di insegnare ai ragazzi a creare dei falsi, a creare esplicitamente dei falsi d'archivio, ovviamente con un obiettivo, cioè quello di capire il falso e capire il ruolo sociale del falso. C'è una sorta di bullizzazione dei documenti d'archivio a scopo sociale, eh, con una specie di omeopatia della bullizzazione dei documenti d'archivio. Adesso la, folia, come ho detto è una follia, cioè. sì, sì. No? però eh, tra l'altro se uno non si lancia in cose un po' coraggiose che fuoriescono da un uso, perché poi i ricercatori di studio studiosi in continueranno ad andarci sempre ci sono sempre andati e il mestiere loro non, so, non è che, che caro, si arricchisce perché diciamo, gli strumenti web creano delle metafonti digitali che comunque non moltiplicano esaltano all'ennesima potenza ve lo posso testimoniare diciamo, anche come archivista concreto Vabbè, cioè, al tempo dopo, cioè senza il web senza l'accesso web un web che va diciamo, insegnato a essere usato bene è un'altra cosa che si farà qui negli archivi, gli strumenti archivistici che si creano, gli inventari, qua, non sarebbero poverissimi, cioè se noi volessimo diciamo, pensarci di 40 anni fa eh, dovevamo raggiungere lo stesso livello di qualità di alcuni strumenti che oggi si producono senza gli strumenti digitali, cioè, beh, ci avremmo messo 10 dieci anni invece che uno, no? è eh, una cosa portentosa, eh, e quindi... Qui veniamo alla strumentazione tecnica, cioè al secondo tipo di strumentazione, quella che, che ci compete. Da che mondo è mondo, gli archivisti so, creano inventario, una parola che significa una cosa fatta apposta per trovare. Beh, inventario significa fatta apposta per trovare. È in latino, gli inglesi lo chiamano find in answer, è uguale, sono strumenti per trovare. Trovare, bisogna, per trovare qualche cosa dentro a uno scatolone, bisogna che quella cosa ci stia, no? o perlomeno se io mi aspetto di trovarla, la devo cercare con qualche probabilità di successo. Questo è anche un problema di risorse. E quindi il ruolo delle istituzioni pubbliche, della regione, non è fondamentale, è centrale. Cioè, è una cosa senza la quale questo non si fa. Perché? È ovvio che chi governa il territorio e conosce la produzione anche archivistica sa probabilmente dove andare a cercare nuovi archivi, quelli che c'è già, no, li, li, li descrive ma è il livello di grandalità della descrizione. Ieri parlavamo con Mattia, con Simone, no, di, eh, la difficoltà di saper cercare anche cose che ci stanno, oppure di una descrizione che è fatta a un livello troppo generico, che dice tu sei più un conservatore che un valorizzatore. E questo è un aspetto tradizionale dell'attività archivistica che pure qui si dovrà eh, continuare a fare, perché, perché nel web cosiddetto di dati, che è quello attuale, vince chi mette, non, oltre a più dati, più dati di qualità. Perché quelli servono a chi già li, li saprebbe cercare comunque per accedere, ma soprattutto accendono tanti fari, tanti spie luminose che servono a farti vedere, a, a, a dire ci sono. Cioè gente che ti intercetta perché tu hai acceso queste lampadine no? detto, detto, dentro al buio e che magari non, non, non ti cercava per quel motivo lì, ma che ti apprende intercettando una di queste spie luminose. Alla fine tutto questo perché lo facciamo e cioè che cosa ci facciamo con quello che abbiamo, per chi lo facciamo, che, che idea ci abbiamo di utente? Dalla ventina d'anni negli archivi italiani che è arrivato al pubblico nuovo cioè, quei ricercatori gli studiosi diciamo, li mettiamo da parte, ma non perché eh, abbiamo deciso di trascurarli, ma perché ripeto hanno una vita autonoma. Cioè, fanno parte di una comunità che ha i suoi statuti, le sue deontologie e scende giù tranquilla. A noi interessano i nuovi soggetti. E i nuovi soggetti si intercettano anche con i nuovi linguaggi. Quando dico nuovi linguaggi non significa buttare a mare tutto il rigore che la tradizione storico-archivistica italiana i è, è l'interessa di quello, diciamo così. Viene giù dal metodo storico, positivo e quant'altro, e quant l'ermeneutica, la tecnologia e tutte le cose che sappiamo. Tutto questo vale. Il problema è usare e riusare questi strumenti per pubblici diversi. E qui, diciamo, bisogna usare dagli inventari all'invenzione, nel senso che per inventare usare a fare gli inventari. Eh, le idee non mancano, ehm, eh, non, non la faccio diciamo, tanto lunga, perché, perché que questo pubblico nuovo porta lui anche il linguaggio a te e Cioè, intanto è un pubblico che spesso non intercetti fisicamente perché non viene con le sue gambette in archivio, resta nella contea del Wisconsin e oltre ad accedere all'archivio della comunità della contea, magari interroga o capita sul sito archivistico della Fondazione di Bagno e fa le ricerche. Il sito archivistico è in italiano, è tutto in italiano la descrizione, c'è cioè di nuovo è un problema di. Tesauri multilinguistici, almeno per un accesso indicizzato adesso non è questa la sede per parlare delle cose troppo tecniche, però diciamo, sappiate che le sappiamo, no? e che quindi parliamo all'interno di una comunità che ha i suoi specialismi e che c'è qualche idea abbastanza chiara di dove vogliamo arrivare. L'eccesso di questo è un uso troppo sfrontato dei documenti d'archivio. Allora, qui gli archivisti ci stanno apposta per far mistero loro, cioè gli archivisti ci stanno per far rimanere attaccati ai documenti, ai fondi d'archivio e i loro contesti, i contesti storici di produzione, per la comprensione diciamo, del documento. Il documento non è un pezzo di carta che adesso mi tiro fuori dalla cartelletta, lo do a Filippo e tra dieci anni mi sono rileggia e lo capisce esattamente come se invece l'avesse fatto qua dentro. Non è proprio così, non è un cimelio il documento d'archivio, è una tessera di un puzzle e quello che noi dobbiamo garantire è che l'accesso sia al puzzle, non solamente al singolo documento. Ovvio che noi non abbiamo solo un ruolo di valorizzazione di archivi che già abbiamo, e più ne abbiamo meglio è, qui la politica di acquisizione della Fondazione di ragno è virtuosissima e io penso che siamo solo all'inizio, ma gli archivi li produciamo anche. Quello che ha detto Marco era una tipica produzione comunitaria di un archivio di comunità, esplicito, esperienza che può essere Ripetuta, ma ci sono anche delle vie intermedie, se ne parlava di sera, per esempio. Qui non so se è possibile diciamo, vederlo sul sito, ma non fa niente, poi ci sul sito archivistico. La Fondazione di Cagno, per esempio, possiede allora, alcune fotografie che documentano vita sociale di questo paese negli anni '60-70. In queste fotografie. Sì, una di queste. Sì, queste. è una di questi, queste qua, diciamo. E in particolare c'è una fotografia scattata in piazza in questa occasione qui, siamo a luglio del 66, lì si vede la 127, boh. ehm, ehm, che vabbè, cioè è una storia che è raccontata nel pezzo del sito, è andata a vedere, ma questa fotografia potrebbe essere utilizzata un po' nello spirito che diceva Marco perché gente di Conversano si riconosca o riconosca i suoi genitori quant'altro ma oltre al fatto che ognuno potrebbe dire quello sono io la creazione della rete delle informazioni avviene attraverso il commento all'immagine all e il commento ai commenti la fondazione Dalmine per esempio ha fatto una cosa simile chiedendo a tutti gli operai i dipendenti della, della Dalmine vicino a Bergamo, una fabbrica che c'è anche diciamo, un welfare aziendale storico, inizio del Novecento, di eh, creare un archivio condiviso e poi con l'aiuto ovviamente di tecnologie che esistono, ad esempio Studio Zurba a Milano le fa, insomma degli delle lunghe pareti interattive in cui queste fotografie vengono proiettate, in cui ognuno può diciamo, commentare come se mettesse un post-it, aggiungendo una storia che dà contesto a quel volto, alle persone che gli stanno intorno, che non è forse un caso che stanno intorno a quelle persone, creando una massa informativa che si emancipa alla fine quasi dal documento originale, che diventa a sua volta un archivio. Quindi io terrei diciamo, tutti i binari... No, Giocare su più tavoli no? o, o percorrere più, più strade, è quello che si chiama crowdsourcing, cioè condividere le fonti bene ma con un senso, non come l'accumulazione la, la, eppure va, va governata oltre che l'accesso. Infine, eh, oltre a percorsi didattici, tra l'altro credo che si possano fare con le carte non cioè, c'erano qui cose fin dalle elementari e poi a salire fino a quelli che decidono di utilizzare gli archivi come strumenti professionali, di studio, università e quant'altro. Eh, vi rubo solo ancora due minuti per due cose. Primo, gli archivi devono uscire dalla stanza dell'archivio, cioè i documenti devono uscire, ma non devono uscire nel senso, si sì, puoi fare una mostra, no, bisogna che la comunità esterna oltre a sapere che dentro a quella stanza lì ci sono gli archivi li veda gli archivi non sono le statue o i quadri, quelli sono dei beni culturali espliciti, non li devi svelare invece gli archivi hanno un velo sopra che oltre ad essere un velo fisico, il contenitore che li nasconde è anche un velo culturale perché è difficile appunto accedere e quindi nella nostra società bidirezionale non è specialista che deve stare lì seduto al tavolo ad aspettare per utenti, che arrivi l'utente che si fa la domanda storiografica e magari sa che lì c'è un documento che gli interessa, ma sei anche tu che devi andare a portarli e io li porterei fisicamente, va bene, con tutte le opportune diciamo, cautele, bene, perché intorno a documenti si raccontano storie e questi documenti che abbiamo sono storie del territorio. E siccome noi non siamo Napoleone eh, e gli archivi li lasciamo dove sono stati prodotti, perché il legame storico, quello che chiamo il contesto, anche emozionale, si deve conservare, questa attività, che per me è un'attività culturale, ma soprattutto civile, è una delle cose che io intesterei alla Comune di Labri. Infine, come diceva forse anche Stefania, gli archivi come le biblioteche devono diventare dei luoghi di socialità. Cioè, oltre al fatto che tu li porti, quello spazio lì deve diventare un luogo di socialità, e che non è un luogo di socialità solo diciamo, di sala studio, quella è giusto che sia così, è stato pure progettare spazi bellissimi, no? Ma devono essere luoghi in cui la lettura non sia individuale, per esempio, in cui sia una lettura di discussione, ovviamente all'inizio governato da qualcuno che ti prende per mano e ti porta dentro sto mondo che si chiama Archini, e poi me li sogno aperti di sera, e cioè quando la gente ha finito di fare anche le altre cose. A Venezia la Torini Stampali è aperta fino a mezzanotte perché quella ha detto io mi regalo il mio, mio palazzo, la mia biblioteca del Settecento, ma la città deve tenere aperta tutti i giorni, mattina, sera, sabato e domenica fino alle ore 24. Ed è pieno.